Le fonti in Focus, l'evento continua questa mattinata dedicata all'analisi del nuovo governo che si sta formando, sono giorni importanti, sono partite le consultazioni e la prossima settimana potrebbe già nella giornata di martedì arrivare la fiducia delle Camere, ammesso che, e poi io qui mi fermo, eh, domani effettivamente si verifichi quello che si dice, cioè che eh, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà l'incarico alla Premier di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e che Giorgia Meloni accetterà effettivamente l'incarico. Potrebbe accettarlo anche con riserva. Ci sono tanti punti che voglio affrontare in questo spazio. Eh, saluto e ringrazio Claudio Borghi, eletto senatore, lega, economista. Grazie per essere con noi oggi, eh, senatore Borghi. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Allora io facciamo così. Siccome veramente mh, stavo pensando da dove mh, partire, parto proprio da quello che è accaduto ieri con la fine del governo Draghi, che poi fa un po' da passaggio quello che sarà il nuovo governo. Velocemente, poi arriviamo naturalmente in modo più puntuale a quelle che sono le proposte vostre, le sue proposte per eh, i prossimi mesi, anzi i prossimi giorni, perché poi si comincerà a lavorare in modo serrato. Cosa pensa di quello che ha detto Draghi? 20 mesi straordinari, buona coscienza per il lavoro fatto. Questa è un po' la sintesi del discorso di Draghi. Secondo me, come tutti i giudizi che le persone si autodanno, è abbastanza generoso, ecco, mi verrebbe da dire. Io credo che uno, il governo Draghi sia stata un'occasione persa, secondo me uno dei motivi principali per cui eh, sarebbe stato mh, diciamo eh, notevole avere una persona con quelle caratteristiche al governo seguito da una maggioranza eh, quasi senza precedenti insomma no? come, eh, come numero di, di, eh, di, di voti eh, sarebbe stato quello di andare in Europa a riformare le regole dell'Unione Europea mm. eh, questo era secondo me eh, l'obiettivo principale che avrebbe dovuto ottenere eh, Draghi ricordiamo che il famoso patto di stabilità quello che eh, con cui praticamente noi siamo rimasti bloccati Uh, per decenni praticamente no? cioè perché vi ricordate ogni governo all'inizio si scontrava con uh, quelle famose regole senza particolare senso no? del 3% del deficit uh, del dover rientrare per allora non andava bene 2,4% di deficit allora bisognava perdere un mese in discussione per poi dopo chiudere con un compromesso a 2,04 invece sì. che 2,04 e simili Ecco, tutto questo bizantinismo, queste cose che hanno fatto molto male alla nostra economia, approfittando del fatto che erano sospese causa pandemia e che tutti si erano ormai resi conto che erano obsolete, eh, avrebbero dovuto essere riformate. Quindi non so se per colpa di Draghi o per colpa del mancato accordo che, che esisteva su questo tema in, in Europa di questo non si è fatto nulla mm. per cui alla fine Draghi Verrà ricordato soltanto. Cioè, la, la cosa importante che ha fatto Draghi nel suo, nel suo governo è il Green Pass. Eh, e non mi pare sia stato un successo. Ecco, sul Green Pass lei ha preso sempre una posizione molto, molto netta. Insomma, e, e ecco, facciamo così due, due domande, perché poi mi ha ricordato il Green Pass. Diciamo che Draghi, anche una domanda un po' di provocazione. Eh, anche insieme a voi perché avete fatto parte del governo Draghi non è stato molto fortunato perché insomma sono stati 20 mesi caratterizzati da prima la pandemia eh, che era arrivata dall'eredità di Conte ovviamente poi si è fatto carico Draghi della pandemia e poi è arrivata anche tutta la crisi geopolitica con ovviamente un'Europa e qui torniamo ancora sul discorso dei rapporti con l'Europa che si è trovata in mezzo perché anche solo banalmente a livello geografico insomma la guerra in Ucraina tocca da vicino l'Europa che però ha mostrato un lato dell'Europa. Molto debole, c'è cioè un'unità che, che non è unità. Ecco, diciamo che il governo Draghi non è nato sotto una. Forse era nato sotto una buona stella, ma poi è, la buona stella non c'è più stata. A cosa risponde? Ma bisogna sempre tenere presente che il governo, eh, quando nasce, deve partire con la possibilità che ci siano delle cose che non vanno bene. Ecco, eh, ci ricordiamo, non so, tanto per dire, il governo Berlusconi nel 2001. Uh, partito con uh, ottimi, uh, ottimi auspici, ha dovuto fronteggiare l'11 settembre uh, cioè spesso l'emergenza fa parte del dello stare al mondo mi verrebbe da dire nel caso uh, del, oh. del governo Draghi ricordiamo che uh, la pandemia c'era già Uh, quindi non è che si può considerarla come un, uh, un qualcosa di, di, eh, di inaspettato uh, e si è passati secondo me da un errore a un altro, cioè vale a dire il primo errore della gestione della pandemia, quello effettuato da Conte, era la politica del lockdown Uh, Draghi ha voluto evitare giustamente la politica del lockdown perché è insostenibile dal punto di vista economico e di scarsa evidenza dal punto di vista scientifico, uh, mi verrebbe da dire l'ha sostituito con un lockdown personale uh, che uh, aveva minore impatto economico uh, ma secondo me quando le cose verranno considerate per bene dal punto giuridico uh, è stato molto dannoso per pochi cittadini, mi rendo conto, eh, dal, punto di vista, dal punto di vista dei diritti insomma, mm. eh, per, per il resto il PNRR l'aveva, uno può essere d'accordo o meno, io non sono un fan del PNRR, però l'aveva ottenuto eh, Conte, Conte, cioè Conte, una esatto. cosa che, che deriva dal, dal, dal, dal governo precedente e mm, non so, e, e la questione ovviamente della guerra del, del, dell'Ucraina, l'Italia accompagnato insomma delle, delle, delle scelte delle scelte europee non, non è che siamo stati esattamente protagonisti insomma no? di di di, di questa, no no no, no ma in realtà ricerca. io io per sarò cui, un... secondo mm. me si poteva fare di più ecco mi parla eh. di le condizioni ok ok in generale ma sull'Europa io sarò ancora più tranciante di lei che non è facilissimo insomma in senso buono glielo dico eh, non, non non ho visto finora delle decisioni effettivamente indipendentemente da un paese all'altro prese in Modo netto da parte dell'Europa, a parte le sanzioni che eh, originariamente sembravano un po' potessero risolvere immediatamente il conflitto, non l'hanno fatto e anzi hanno eh, come dire penalizzato anche la nostra economia. È d'accordo su questo? Sulle sanzioni cosa ne pensa? Cosa pensa? Ma io l'avevo detto sin dal primo giorno che eh, se ci sono degli interscambi commerciali fra due paesi e eh, si continua ad importare qualcosa, eh, c'è cioè il paese A, il paese B, no? eh, uno compra i prodotti dell'altro. Uh -huh. eh, se eh, uno vuole fare delle sanzioni per penalizzare il paese B, eh, in teoria dovrebbe smettere di comprare i prodotti dell'altro. No? Ecco no, invece nel nostro caso facciamo il contrario, continuiamo a comprare i prodotti dell'altro, vale a dire il gas e il petrolio e mettiamo delle sanzioni sui nostri prodotti all'altro all all paese. Eh, C'è qualcosa che non, che non quadra, beh, infatti non logico. ci stiamo leccando un po' le ferite non solo per questo, ecco prima e poi cambiamo argom cioè, argomento sempre questi eh, sono gli argomenti ma prima lei ha detto eh, parte, eh, cioè, parlando dell'Europa proprio diceva Beh, eh, parte delle decisioni che sono state prese in Europa hanno penalizzato la nostra economia, anche qui provocazione, dobbiamo mettere in conto che la nostra economia è eh, precaria, è nella situazione in cui si trova gran, in gran parte per colpa dell'Europa? Ma no, eh, semplicemente ogni decisione ovviamente viene presa eh, dai paesi nell'interesse nazionale, mm difficile che un tedesco in Europa decida di fissare una regola o qualcosa del genere pensando al bene dell'Italia. No, infatti Si fa un... finta che sia così, dai. questo lo possiamo dire a voce alta. Sì, no? Forse eh. qualche volta fanno finta, senza, senza dubbio, però eh. di, di, di solito... Non solo la eh, Germania, attenzione, in generale... No, tutti, ecco, tutti ecco, anche esatto, fino esatto. a Lussemburgo. Eh, cioè sì, non, sì, sì, sì. non è. Ognuno è lì cercando di fare i propri interessi. Ecco, nel nostro caso, eh, quella che io chiamo l'eurosinistra invece mh, oh. per motivi suoi eh, ha sempre pensato a fare gli interessi degli altri, perché l'intento era se noi ci facciamo vedere compiacenti, no? cioè, se noi eh, diciamo sempre di sì, ecco che avremo più credito, ma non è così, insomma di base okay. la alla... gente ris rispetta dei rapporti di forza, sarebbe più interessante tanto per... Mh, come, come minima strategia eh? cercare di fare squadra con uh, se ci sono due parti che, che, uh, che, che, che, che lottano per qualcosa uh, allinearsi con una uh, rispetto all'altra in modo ottenendo qualcosa in cambio invece no, noi di base tutti d'accordo contro di noi e noi a dire sì benissimo mm, mm, mm, mm. allora senatore Borghi tra poco abbiamo anche cambiato il titolo si prepari perché lei prima ha detto giustamente parlando del governo Draghi beh un governo quando nasce deve essere consapevole del fatto che possano arrivare delle emergenze altrimenti saremo capaci tutti di governare quando le cose vanno bene e, e, e di, di emergenze in questo momento ce ne sono parecchie prima però le faccio un'altra domanda che si ricollega alle parole che ieri abbiamo sentito da Giorgia Meloni eh, rispetto proprio all'Unione Europea e alla Nato. Lei ha detto che sono caposaldi chi non è d'accordo fuori dal governo. C'è una Giorgia Meloni che ha eh, ribadito anche a testa alta con una certa eh, appunto, sicurezza che eh, noi siamo parte dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica. Eh, ha detto chi non è d'accordo proprio non, non potrà fare parte del governo, anzi forse ha detto anche qualcosa di più, o il governo sarà così o il governo non ci sarà. Cosa risponde a questo, insomma, visto che abbiamo fatto anche il punto sull'Europa? Beh ma è, è, abbastanza, è abbastanza ovvio, uh, è evidente che se uno, ma sinceramente io però ne ho incontrati pochi eh, che pensano o, o, o, che, o che meditano, Uh, di uscire dalla Nato per entrare nel patto di Varsavia oppure no per, appunto uh, esatto effettivamente uh, non, non lo so per la Lega Araba o <ride> no non si è mai sentito fatto. quantomeno ecco. no, eh, quindi boh, sono delle cose che si dicono ma dovrebbero essere sottintese cioè, poi per carità di gente che pensa che eh, la Nato piuttosto che così via, in realtà non, non va bene così e che dovrebbe ne esistono però non, sono, mi, pare, non, non mi pare che sia mai stato oggetto di, di dibattito politico fra, fra grandi partiti ecco c'è qualche piccolo partito che dice fuori dalla Nato e mettiamoci non, non, non lo so con chi eh, però insomma fra grandi partiti le cose sono così quindi lo si ripete ma sembra quasi più sinceramente eh, un, un bisogno di una certa stampa no? e così via di avere delle professioni di fede perché se no, altrimenti chissà, chissà cosa succede allora diciamo lo siamo, atlantisti, i nostri alleati sono gli Stati Uniti d'America non siamo alleati con la Cina, non siamo alleati con l'India no qualcosa del genere, siamo alleati con gli Stati Uniti Mm. Beh sì, forse un po' per delle dichiarazioni del passato di Giorgia Meloni che si era un po' posizionata eh, insomma, diversamente rispetto a quella che era l'istituzione europea allora forse ha voluto, credo, Ma, non so Ma quello è un altro discorso, cioè il fatto di essere eurocritici è una cosa che si può anche rivendicare con orgoglio eh. Io lo sono. Lei lo, eh, lo, le lo stavo chiedendo, è euroscettico, e eurocritico, lo è ancora ancora oggi? Io non lo, lo sono. Sono, sono, è noto, sono, sono, sono convinto che, che questa Unione Europea abbia dei dei seri problemi strutturali eh, e, e quindi anche quando Giorgia Meloni eh, eh, si presenta da altri partiti che sono uh, nel suo gruppo europeo, sono quasi tutti eurocritici, cioè Vox uh, piuttosto che uh, Fidesz di Orban no? Vox in Spagna, inteso uh, e similare, oppure come nel nostro caso, nel nostro gruppo uh, il Rassemblement Nazionale di, di Marine Le Pen uh, uh, o, o, oppure i, i, diciamo i, mh, sempre parlando degli alleati di Meloni, uh, il PIS polacco, no? uh, o si Mm. Beh, sono, sono partiti che sono eurocritici, ma mi sembra doveroso che eh, in Europa ci sia diritto di critica. Mi verrebbe da dire: no, no? vabbè, sì. il diritto di critica ci deve essere sempre. Ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe mi strano mm. che, che l'unica Europa possibile è quella del, dell'eurosinistra no? eh, degli euroburocrati. Altrimenti non si possa. Ma quindi, il suo, il suo visto altro. che poi insomma, sta partendo un nuovo governo e lei ne sarà un diretto protagonista, eh, il suo essere eurocritico lo è sempre stato. Lo ha detto, non l'ha mai nascosto. È un essere eurocritico in modo costruttivo. La critica è costruttiva, non nel senso che domani lei lascerebbe l'Europa. <ride> Ma no, certo che la critica è costruttiva, anche perché unilateralmente non possiamo fare praticamente nulla. Okay, okay. Anche, anche in passato cioè non è che ho addolcito le mie posizioni, eh, nonostante qualcuno. Uh, così per, uh, per così motivo di polemica si inventa delle cose che non sono mai state. Ma anche, ma anche in passato, uh, sono passati se, se va bene dieci anni, no, forse era il 2013, credo. Quindi ci avviciniamo al decennale della firma del manifesto di solidarietà europeo, che è eh, diciamo, quello che è sempre stata la mia, la mia posizione. Uh, che prevede uh, una, uh, un, una segmentazione controllata e uh, sulla base di, uh, di diverse posizioni che devono essere ovviamente concordate, l'unilateralità... No, no. Non ce la possiamo permettere, ecco mi viene da dire. No, via. no, ma io l'ho fatto proprio la domanda precisa, a me piace andare proprio mirato perché altrimenti poi, esatto, si creano quelle, eh, quelle, quelle imprecisioni no, che, beh, che poi... C'è un sacco di gente che vuole creare la polemica. Non serve, eh, esatto, poi di polemica oggi non ne possiamo più e eh, quindi visto che dobbiamo partire col nuovo governo, sia voi come politici, sia noi come cittadini, insomma credo che, che fosse eh, doveroso. Senta, ehm... Le potrei chiedere se secondo lei le banche centrali, visto che sono dirette protagoniste dell'economia del momento, hanno sbagliato, ma bypasso questa domanda perché secondo me la risposta sarà sì. Le chiedo in che cosa hanno sbagliato le banche centrali a suo parere, visto che abbiamo un'inflazione elevatissima e un'economia, lo ha detto anche ieri la Fed attraverso il Book, che sta rallentando sempre di più e, e insomma e quindi adesso bisognerà anche un po' prevedere le prossime mosse delle banche centrali ovviamente con tutte le distinzioni che si possono fare tra mh, la Fed, la banca centrale americana e la BCE europea insomma chiaramente. Ma, eh, allora non credo che le banche centrali siano responsabili di questa inflazione eh, perché questa è un'inflazione d'offerta. Eh, in buona sostanza non deriva l'inflazione da eh, un eccesso di moneta eh, o da una cattiva gestione dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Eh, l'inflazione deriva principalmente, per farla semplice, dai prezzi di energia, sì? eh, se uno volesse fare, e questo non dipende da una banca centrale, eh, e eh, se uno volesse fare una spiegazione un po' più raffinata eh, deriva eh, dalla pandemia perché eh, è evidente che dopo due anni di stop, no, così come, come ci sono stati, non sono senza conseguenze. Uh, un, un mondo dove c'è un mercato del lavoro e dei fattori di produzione molto flessibile diciamo così, comporta che in presenza di una pandemia la gente che cosa fa? prende licenze, chiude, ridimensiona uh, riduce la produzione no? e così via per evitare di perdere soldi no? a causa di un mercato che si contrae in modo così brusco. E' sì. uh, peccato che poi dopo quando si ritorna uh, alla, alla normalità uh, ci vuole un tempo lungo per riprendere la capacità produttiva, si pensi uh, a so, un'impresa um, che fa uh, gelati, non so, tanto per dirne una, se la gente sta chiusa in casa questi ne vendono di meno e nel frattempo licenziano, chiudono impianti no? e così via, se poi tutti sono in strada e vogliono tutti il gelato, ritorno in strada e vogliono tutti il gelato e la produzione è quella che è, e allora certo. che cosa allora che cosa fa la, la ditta, eh, molto semplicemente? E dice: Vabbè, guardate, io prima ne, ne, ne producevo 100, adesso ne produco 50, ma questi 50 ho fuori 100 persone che li vogliono, raddoppio i prezzi. Mm, mm, mm. No, no, no, no ma, cioè, ma le, infatti, no, no, non è, non è sicuramente me, è colpa, non, non merito, delle banche centrali quello di aver fatto aumentare l'inflazione, ma di essere intervenute troppo tardi? No, la banca, oh, la banca oppure, centrale, scusi, scusi Borghi se, lo, se la interrompo, oppure di aver acce, oppure essere intervenuti tardi o, e di aver accelerato eccessivamente l'iter di rialzo dei tassi di interesse? Eh? No, la Banca Centrale in questo momento secondo me stanno facendo l'errore di considerare un'inflazione che ha queste cause sì? eh, come una conseguenza... Appunto di, di, di politica monetaria quindi se eh, io un'inflazione di questo tipo la combatto alzando i tassi eh, in realtà io sto probabilmente aprendo una forbice pericolosa fra chi può pagare e chi non può pagare mm -hmm. sto certo, certo, aumentando certo, certo, diciamo certo. così eh, il, il danno per chi è per esempio indebitato no cioè se io ho una casa con un mutuo e spesso volentieri non sono i super ricchi ad avere una casa con un mutuo eh, la mia rata del mutuo aumenta e, e, e quindi io mi, mi trovo in difficoltà senza essere diciamo così colpevole di questa impennata dei prezzi eh, e quindi vado a colpire il bersaglio sbagliato, ecco, mettiamola così. No, no, vabbè certo, cioè, si penalizzano ancora di più le fasce più deboli, ovviamente anche perché sono magari le persone che devono comprare cose a rate e ovviamente la rata costerà di più proprio per eh, i, tassi, esatto, sì, sì. I, tassi, i tassi maggiori, insomma chi non può comprare in una volta sola un bene e spesso anche di prima necessità. Allora, passiamo al prossimo titolo, e adesso forse sorriderà, ho parafrasato il titolo di un'altra intervista che lei ha rilasciato, in cui le hanno chiesto molto semplicemente quali sono le qual è la linea economica della Lega. E, Borghi, detta la linea dura della Lega sull'economia, io l'ho parafrasata con la linea dura di Borghi. Allora, quali sono le... Emergenze, cioè abbiamo detto prima, sono tempi duri, eh, voi siete consapevoli, Draghi forse lo era meno, non lo so, ne abbiamo parlato prima, ci sono tante emergenze economiche e sociali perché eh, le due cose vanno di pari passo, cosa bisogna fare immediatamente a suo parere Borghi? No, innanzitutto, io non ho detto nessuna linea. Ieri è venuta fuori una foto del tavolo. Ma infatti, ho messo le virgolette. Eh? È una mia licenza poetica, questa, questa frase. Che al tavolo eh, di partito del Dipartimento Economia che, che si è riunito ancora ieri, ma ci sentiamo costantemente. Ci fossero tante persone. Fa per capire che insomma, la mia opinione è una fra. fra fra tante altrettanto qualificate eh, che, che, che fortunatamente siamo un partito che, che di competenze dal, dal lato economico ne ha di, di, diversificate per dire abbiamo persone che sono esperte eh, di mercati finanziari innovativi, abbiamo persone che sono esperte di lavoro eh, e così via, quindi ci sono sempre dei punti, dei momenti di confronto molto fruttuosi. Eh, il, la mia linea dura, diciamo così, era semplicemente, eh, e, e la ripeto, ehm, legata alle dimensioni dell'intervento, Cioè, noi Secondo me non possiamo permetterci che altri paesi europei utilizzino eh, delle grandi cifre per sostenere le proprie aziende sì. e che le nostre non abbiano un intervento analogo perché altrimenti è molto banalmente concorrenza sleale. È evidente però che questa concorrenza sleale, se non viene penalizzata in qualche maniera, è cosa dobbiamo fare? Cioè facciamo chiudere le nostre aziende perché eh, pagano una bolletta non sostenibile, mentre invece un'azienda francese, un'azienda tedesca mh, non la paga perché è aiutata dallo Stato. Certo. Quindi quando io ho insistito per e insisto ancora per utilizzare ampie cifre. Uh, per, per la questione del, del caro energia lo faccio per una, sicure... per, per una questione diciamo, di sicurezza del nostro tessuto produttivo non, uh, non, uh, non per altro uh, e quindi uh, se um, è possibile ottenere queste, queste cifre uh, con uh, quello che all'epoca era lo scostamento di bilancio no? adesso non, non è più al, all'ordine del giorno perché entriamo in sessione di bilancio quindi eh, questa cifra dovrà essere trovata all'interno del budget diciamo così, che viene fissato eh, annualmente, eh, quindi io credo e spero che ci sia il massimo eh, spazio possibile e questo sarà compito del Ministro dell'Economia, eh, contrattarlo diciamo così, anche lì in, in, sede, in sede europea, tenuto presente che altri Contrattano molto di meno, eh. mi sembra che annunciino unilateralmente eh, cifre, cifre notevoli senza chiedere niente a nessuno. Mm -hmm. eh, e se dobbiamo trovare anche delle cifre interne alla nostra economia, eh, giova a ricordare che ci sono tante situazioni che porterebbero chi può pagare a pagare volentieri. Mm, mi riferisco, per esempio, al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e similari, dove abbiamo decine di miliardi non, non riscuotibili ma che con un, un, un, sensato, un sensato livello di, di, di saldo e stralcio sarebbero pagabili. Un po' giusto per far capire sì. la, la situazione, se io ho una, una cartella esattoriale che è lì da 5 anni, è mm. eh, un po' l'equivalente di, di un vestito che è lì sugli scaffali da 5 anni no? se so. io continuo a chiedere prezzo pieno mh, non, probabilmente non lo venderò mai eh, viceversa c'è un motivo per cui un vestito viene venduto a saldo no? e in certi casi al... al... Eh. Anche, eh, anche a, a svendita no? finale, perché almeno si incassa qualcosa e si. E si Se no, eh, si è, lascia e sullo si... scaffale, si impolvera e basta, non succede nient'altro. Vite, tempo di processi che non vanno da nessuna parte e così via. Quindi eh, tenuto presente che ci sono stati dei problemi oggettivi, tenuto presente che non stiamo parlando di evasori, quelli devono pagare tutto, eh, se uno non ha potuto pagare in, in, qualche, in qualche motivo pur avendo dichiarato e eh, c'è un'oggettiva difficoltà a incassare qualcosa e, eh, e quindi avere più soldi per poter intervenire sulle, sulle bollette e far ritornare alla vita serena insomma diciamo no così. no certamente lei ha, lei ha usato una parola un'espressione giusta oggettiva difficoltà io mi auguro questo ma non perché io non seguo il suo ragionamento su quale posso trovarmi anche eh, d'accordo ma eh, sa che spesso poi i controlli in Italia eh, lasciano il tempo che trovano e spesso poi hanno la meglio anche persone che invece hanno volutamente insomma i classici furbetti mettiamola così eh. Lo so, però è anche vero che non, non possiamo diciamo così, consentire il, il fallimento di 100 persone perché, perché una è disonesta. Ecco. Eh no, se il rapporto è questo eh, è anche accettabile, speriamo che non sia più, più grande, però sarà insomma, un compito anche di, di chi deve vigilare, fa, fare in modo che il rapporto, perché poi il, lo zero assoluto penso non, non ci sarà mai, insomma, però che, che sia meno nocivo per eh, gli onesti e per l'economia. Del paese. Peraltro insomma, abbiamo scoperto anche che le bollette così alte hanno già annullato gli effetti del bonus che era arrivato, quindi adesso bisognerà mettere in campo altri, altri aiuti necessari. Dimentichiamo tanto per dire che la benzina costa 30 centesimi in meno rispetto a quello che dovrebbe pagare, dovrebbe costare, eh, perché c'è in questo momento un taglio diciamo a tempo delle accise Delle accise, certo che sono state prorogate e, vabbè, il, gas, il prezzo del gas è sceso complice anche le temperature miti ancora che abbiamo in ottobre eh, incrociamo le dita che eh, magari potrebbe essere un po' meno pesante il costo però insomma poi deve arrivare anche dall'Europa l'unanimità una decisione altrimenti da lì non, non ci si sposta. Siamo quasi in chiusura Senatore Borghi ma insomma ehm, qualcosa che abbiamo tra virgolette scordato e che invece è necessario dire che ci segue, cioè le priorità. Poi avremo modo sicuramente di risentirci. Ma eh, vogliamo priorità... parlare di Berlusconi, No, no. no. Le, le, le, le, le priorità, secondo me, devono essere ricostruire un, un tessuto sociale, un'unità nazionale di intenti, che purtroppo. Anche il governo di unità nazionale non ha, non ha realizzato. Cioè ci deve essere un'alternanza ma ci deve essere un rispetto reciproco. Uh, se cominciamo a, siamo partiti abbastanza male insomma, dal punto di vista uh, della, della comunicazione. Perché se uh, si elegge un presidente della Camera e dall'altra parte partono uh, le, le scomuniche con dei motivi. Oggettivamente risibili perché, perché è cattolico? Perché sì, è, è un, un po' cosa per... l'hanno ovviamente per, per usare un'altra espressione, considerato un po' conservatore, diciamo così. Però praticamente questa roba qua ha in sé un, un, un germe di una cosa molto sbagliata, cioè vale a dire che l'unico pensiero accettabile no, in Italia è quello di sinistra, no? altrimenti qualsiasi cosa devi da questo, da questo standard non, non è visto come com com accettabile ecco, per essere una democrazia compiuta. Uh -huh. Se accettare che ci possano essere alternanza, e che uh, mh, per dire se, se uh, uh, il. il uh, che ne so, se fico nel suo, nel suo, che, che, che non era esattamente il mio modello di, di, di, di persona o di politico uh -huh. come è. Com è. Però se nel suo discorso di insediamento eh, cita Moro eh, lo si applaude eh, e se invece eh, Fontana cita il beato Acutis eh, si pensa a ah, ecco, lui non vorrebbe essere citato da questo qui, no? Così, questo tipo. No, certo. E, vabbè, ma con Berlusconi tutto a posto comunque, senatore Borghi? Eh, no, L'ho incontrato... <ride> persona lì in aula di senato qualche giorno fa e l'ho salutato cordialmente, cordialmente. perché è una persona che ha fatto molto per, per l'Italia. Va bene, allora io auguro buon lavoro al senatore Borghi perché veramente da settimana prossima, diciamo così, anche se i lavori sono già iniziati, però eh, bisognerà rimboccarsi le maniche e mi auguro davvero che eh, possano arrivare subito delle buone notizie per l'Italia. Mm, ci sentiremo presto, mm, insomma se ha piacere la, la disturberò nuovamente per eh, collegarsi con noi. La ringrazio. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, Grazie. arrivederci.